Eh sì, purtroppo devo fare questo video e per gli amici di lingua inglese darò le informazioni appunto in inglese dal minuto 10-12 secondi di questo video in coda la traduzione italiana. Sì, purtroppo devo fare questo video perché in data 5 ottobre 2019 è successo qualcosa che in Europa riporterà il mondo delle blockchain e delle criptovalute all'età della pietra. È stato approvato il cosiddetto Liechtenstein Blockchain Act e nonostante i nostri interventi ai massimi livelli abbiamo scritto delle lettere lì, abbiamo avuto contatti con loro, è stato approvato senza voti contrari. Questo riguarda logicamente anche Malta. Tempo fa avevo avvisato della mia assenza e boicottaggio della conferenza di Malta, causa preparativi del regolamento e quello che ne deriva in tre anni di lavoro sul Liechtensteiner Act, dove rappresentanti come me sono stati appena sentiti. Devo dire che siamo messi male. Almeno per quanto riguarda questo aspetto, quando persone provenienti dall'esterno vogliono entrare nel mondo blockchain e criptovalute, ma non hanno informazioni di base e non sono quindi esperti come lo siete voi, il che significa che dovremmo fare un sacco di lavoro educativo per far entrare la gente. Questa situazione è direzionata assolutamente verso la fatalità. Cosa c'è esattamente di così fatale adesso in tutto il Liechtensteiner Blockchain Act? Nient'altro che lo Stato e l'Europa ce l'hanno fatta a centralizzare i Bitcoin e le blockchain e sarà fatto nei modi descritti, nei link che metto nella descrizione del video, così che possiate vedere come funziona il tutto. Quindi in futuro tutto quello che sarà inviato, quindi intendo le aziende e nel commercio, si potranno accettare Bitcoin e anche token. Come mezzo di pagamento, di scambio e similari, si parla di un cosiddetto contenitore di gettoni. Cosa significa? In definitiva tutto quello che abbiamo, come ad esempio securities, token, tutto quello che esiste nel mondo delle cripto, viene prima trasferito in una sede centrale inviato ai regolatori che devono dare l'approvazione. In altre parole, in un'altra circostanza vi sai che sarebbe stata una sede centrale della BCE, perché dispongono di 6-7 sedi in cui le persone devono rilasciare un permesso per le transazioni. Qui l'hanno impacchettato in un unico punto. Ogni operazione verrà transitata da questo posto. Come funzionerà? Si chiederanno molti ora. È relativamente semplice, se vuoi fare affari con Bitcoin in futuro, o qualsiasi cosa si voglia pagare, si deve avere un account dedicato, specifico, e saranno ammessi solo account di exchange vidimati. Significa che si controllerà da dove avete i vostri bitcoin, da dove avete le vostre criptovalute, verrà controllata la destinazione e si dovrà compilare un rapporto che verrà registrato automaticamente e alla fine dell'anno ci sarà una specie di riepilogo per le tasse o qualcosa del genere, si deve dichiarare tutto, avverrà in automatico. Significa che se deve avvenire un'adozione di criptovalute ben venga, ma i commercianti che accetteranno i bitcoins attenderanno invano i pagamenti in cripto dalle persone, che invece rifiutano questo controllo, essendo quest'ultime una reale risorsa. E con tal metodo l'accettazione commerciale non è più possibile e avverrà solo sotto banco. Ed è un peccato dato che negli Stati Uniti stiamo lavorando per riunire tutti allo stesso tavolo. È per questo che mi trovo qui dove sono in corso tutti i progetti. È un peccato che l'Unione Europea si sia mossa da sola, senza affrontare ulteriormente le obiezioni. È un peccato che l'intenzione di centralizzare distrugga completamente un mondo decentralizzato, il che significa che la gente compra bitcoins adesso per essere poi pienamente regolamentato e monitorato. E questo peggiorerà perché la gente da fuori, volendo partecipare, entra, ma il vantaggio che si ha nelle criptovalute viene completamente distrutto. E non solo cripto, questo riguarda tutta la tecnologia della blockchain ceni in generale la tecnologia blockchain serve per evitare gli intermediari, ma non sarà più così. Tutto ciò che si farà sulla blockchain ora e in futuro deve passare attraverso questo posto centrale in Europa ed essere approvato, il che significa che questa tecnologia non prevarrà nei prossimi 100 anni finché questa cosa rimarrà in vigore. Le aziende non saranno disposte ad accettare una tecnologia dove tutte le operazioni effettuate all'interno delle proprie società o simili con effetti in tempo reale deve essere gestito da un organismo di regolamentazione centrale. Questo è un salto indietro. Avevo già avvisato quale sarebbe stato il risultato. Avevo già letto il regolamento con questi provvedimenti inclusi. E il tutto è anche senza falle. Il tutto è stato adottato senza voti contrari. E questa è la fine della storia delle blockchain come le conosciamo il giorno d'oggi. Significa che se si vuole far entrare gente la problematica più grande d'ora in poi, dato che attualmente si possono comprare le cripto e sarà ancora così nei prossimi mesi, ma poi le criptovalute nei wallet online, negli exchange, verranno congelate e si dovrà compilare un rapporto da dove arrivano i soldi per il loro acquisto. E solo poi si potrà procedere l'invio. La questione principale che ci si pone ora le persone nuove che aderiranno non avranno altra possibilità perché i loro fondi acquisiti saranno l'inizio della procedura bloccati e lo scenario potrebbe essere, per esempio, che i commercianti utilizzeranno un circuito dedicato e sarà registrato da qualche parte e si potranno inviare soldi solo a determinati portafogli. E non hai quasi possibilità di inserire un portafoglio privato. Sono procedure che verranno integrate passo dopo passo. D'ora in poi è molto importante che la comunità delle cripto diventi invisibile. Altre soluzioni non le vedo al momento e tentativi di mediazione possono venire di nuovo solo quando la gente nasconderà i propri soldi ed inizierà ad operare dietro le quinte. Diversamente non è possibile far cambiare idea a certi governanti in questo momento. È un impatto tremendo, elaborato congiuntamente con le banche centrali. Per comprendere l'intera faccenda, Chain Analysis è l'azienda pesantemente coinvolta in tutto questo ed ha un enorme impatto su ciò che accadrà in futuro e verrà adottato. Tutti attendiamo che i commercianti accettino i bitcoin, i litecoin e così via, ma sarà un regresso indietro nel tempo, come è già avvenuto in Cina ed in Giappone, dovremo creare una comunità di almeno 2-3 milioni di persone in Germania, in Austria ed in altri paesi che inizino a fare spostamenti tra portafogli privati ed inviarsi così poi i beni acquistati in tal modo. Diversamente non sarà più possibile Inevitabilmente nel momento in cui si desidera spostare soldi fuori dagli exchange si è costretti a dichiarare chi li riceve, si possono usare altre strategie, non è questo un problema, ma la maggior parte degli esseri umani la eviteranno per evitare l'impressione di essere poco corretti e che i bitcoin siano in qualche modo loschi o qualcosa del genere. Significa che l'impegno attuale nel creare questo nuovo sistema viene fortemente danneggiato, quindi posso solo dire che quello che è successo lì è una gran porcata. Perché così arretra anche la questione globale degli sviluppi blockchain, soprattutto quando si tratta di attrezzare grandi aziende e modelli di impresa con le blockchain. A questa condizione quale azienda sarà disposta a rivelare tutti i suoi affari, il suo lavoro in una blockchain, quando in tempo reale questi dati devono passare poi per un controllore centralizzato, sarà un gran caos. Posso solo dirvi che non c'è nulla da sorridere. Metto in descrizione qualche link e schermate, qualche immagine dove si può leggere l'intera faccenda. È davvero da prendere seriamente questo argomento. Non è qualcosa da dire allora, vabbè, allora le crypto le facciamo passare da CoinMixer o similari. No, la realtà è come in Zcash, solo il 20% degli utenti utilizzano la funzione invio nascosto tutti gli altri sono troppo pigri per cambiare le impostazioni e lo stesso vale per la tecnologia. Possiamo usare Bitcoin in maniera completamente anonima con CoinMixer e Wasabi e similari ed attivare una VPN, ma in quanti prenderanno seriamente questa modalità? Quindi ammettiamolo, c'è chi lo farà, si preoccuperà e prenderà precauzioni ad altri, non importa se ne fregano, è proprio per questo che invece è da prendere seriamente la cosa e non ignorare quello che sta succedendo, perché tutto questo ha un impatto reale. Avrà un effetto su vasta scala nelle prossime settimane. C'è un periodo di grazia, prima che questo diventi attivo. Sì, posso solo consigliare a coloro che hanno ancora soldi negli exchange oppure cripto di prelevarseli completare le ultime operazioni di trading e ora attendere un paio di mesi perché succederà davvero che ovunque sia possibile convertire denaro i conti verranno congelati in tutta Europa ma può essere che, e lo dico per tutti i possessori di bitcoin tramite Bitvalla per esempio che usano una carta di debito similari può avere un effetto d'obbligo di dover compilare moduli da dove hai preso le cripto o qualcosa del genere può effettivamente portare a questo eh, sì, proprio così una porcata al cubo certo troveremo sicuramente una soluzione diciamo che la nostra comunità non resterà passiva ma ci vuole del tempo per correre ai ripari ed è quello che ho sempre detto penso che stiamo entrando nella fase dove il bitcoin raggiungerà veramente quota 100.000 in modo che la gente possa effettivamente usare bitcoin come mezzo di pagamento e non percepirlo come una truffa e dunque è arrivato il momento di un reale cambiamento ok, per i miei amici What happens? The Lichtensteiner Act of blockchain is um, ratified and um, um, they passed the um, government. And so, uh, what we see is actually that the um, control is like in a token container. So, what does it mean? Every transaction you do from your side to, um, to uh, for example, paying something or support a company with tokens and buying tokens or whatever happens is going through a container and this is regulated. It means all transactions in the crypto world will be centralized and um, needed approval. So, likely this is coming back to the Stone Age. And the problem with the Stone Age is that we see here a big problem in the Liechtenstein Act um, because there is no privacy. And um, I recommend you urgently um, get away your funds from the cryptocurrency exchanges and take away the money out of the trading stocks you have at the moment because it seems likely that they will freeze your accounts there and um, it is um, I would say it is um, at the moment a hard discussion um, when the European Parliament come together in Liechtenstein to um, accept and acknowledge this thing they worked three years on it and um, a lot of crypto specialists like me were talking to them but they didn't listen to them. So it was likely that the US will also accept these rules and um, you see sending everything through your container to check out um, the benefits of um, blockchain and cryptocurrencies has gone for good. That means at the end of the day um, everything is controlled and you will have dedicated, you will have dedicated accounts. That means um, if you want to do business and you want to pay a, um, for example a car seller with your cryptos You have to use special accounts that are verified and then they track all the transactions until the payment is finished and you have to decorate where the money is coming from where you paid the bitcoins and litecoins and whatever you use Um, where it is going to and how many business you have done with the sky the bitcoins are going to for example you want to send your bitcoins out of your um, um, exchange after buying bitcoins to your private wallet you have to make a declaration who's the wallet owner and something like that before you can send and even at that moment they can send no we do not like that you send your funds to a private wallet and block you from sending so you see um, this is a very heavy impact and it is ratified and it is um, clarified all after three years um, no one was um, against this vote and um, yeah now uh, it seems that the crypto community must go blind um, yeah we have to the reality and that's the bottom line the reality um, does not use the mechanism to get anonymous so for example Um, we talk about using a VPN, using Wasabi for a coin mixer and then get rid of um, the government's tracking. Yeah? But how many people does this technology use? Um, I likely know one. Um, a, lo a lot of people we saw that Setcash, um, Setcash has the opportunity to make your transaction blind, but you have to make a, a check on the box <coughs> that you want to send a blind transaction and what we likely see is only 20% of the users um, uses this checkbox 80 persons are visible and um, it's the same. If we do not learn how we can escape from that and we do not uh, want to um, have education in that, say visit the Satoshi school or whatever you want to go um people are lost and um the more new people want to come into the bitcoin and blockchain space they do not know about the rules they buy their bitcoins or whatever on the exchange and then they are locked in there and have to f fill out all the things and you was t and you have t told them before oh it's a free world it's decentralized and something like that and then they finally come to the conclusion that it's not decentralized um that's a problem so we have more work to do with the people getting them uh, into the privacy wallets and something like that And um, until our system for KYC for free uh, access to Bitcoin is coming out next year, um, it is a long time that, uh, until that, you know. And <clears throat> so be careful, take, take your funds away from, from the exchanges, from, from the trading platforms where you are actually. Because um, I would say these rules will be settled in likely one month. And we do not know how they act on these uh, exchanges and something like that and lock up the funds. So you should be aware urgently about taking your funds out at the moment. Wait for two months, three months, what happens outside there. Uh, listen to the news carefully um, what is going on and then decide whether you go on or not. But um, if you're trading and everything is fine for you and you missed the point where they shut down the accounts, and you haven't got any idea how to get out your funds and you do not want to uh, clarify where you have the funds from where money is coming from where you paid your bitcoins to trade or something like that and you do not want to have the all like at all you should likely um yeah leave them now okay and um i will put the report and the picture how it works uh and uh, beneath that. Um, report here and um, yeah you should make your own opinion about it but it is really serious uh, yeah, and it concerns me a lot and um, finally um, we will find a solution for people going that maybe buying your bitcoins is packs full but there are 20 interest fees in there or something like that and it's a it's not that common what we want to use in the future um, but likely there will be some solutions people working on that Um maybe this is the hot kick people need to accept Bitcoins directly as a payment without having an exchange. So even if you use debit cards based on Coinbase or BitValor or whatever you use, maybe they get an impact. And the next time you want to exchange your funds, you have to de de de uh, declare where the funds are coming from. And Yeah, I see um, the strong wind is blowing and the advantages of blockchain cryptocurrencies and the decentralized system and in a way it's now like you have a ripple system, you know, and this is um, awful, really awful. Sad to say that, sad news and um, yeah. Keep on moving. The cryptocurrency space will turn around, but um, it needs time. Okay, thank you.